Ma su questo canale non abbiamo mai parlato di drill. Rimediamo. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti al Brucalifo Studio Allora andiamo a vedere il pezzo di Livido Che è uno dei pochi che porta la drill nel mio studio Cerchiamo di capire come si mixa un pezzo del genere Un pezzo bello arrogante Queste sono le voci che abbiamo registrato Beat pieno di tagli per dare comunque sia incisività e mood nelle parti giuste Allora il discorso della drill ci porta ad avere una voce Che sia importante tanto quanto le doppie Ok quindi in un primo momento quando siete a fare su un balance quindi regolare i volumi Le doppie non le mettete di sottofondo Tenete le belle alte E fatene poche Ma giuste Ok Non riempite la roba di, di doppie Di casino Se no poi la gente va in confusione Andiamola a sentire Mettiamo un pezzo di strofa che brani dici che sono della ficca ma ti ho visto ed è meglio lasciare stare Io faccio davvero non dirmi cazzate fra non sono scemo No, Questi fanno grandi numeri di squali ma mi sembrano soltanto lemo Bene bene frate tutto bene, non mi conviene dire cosa penso Perché se ci penso bene è meglio se quello che penso frate me lo tengo dentro allora la prima cosa che farei è dare una bella corposità a questa voce qua vorrei innanzitutto mettere su un compressore diverso dai soliti che mi vedete usare e mettere tutto su a volume dopodiché andiamo a fare pulizia. Però delle alte, le basse le voglio tenere perché è vero che si dà aggressività ma a livello di pulizia bisogna secondo me tagliare le robe stridule, ok? Perché aggressività si ha con la voce, se tagli le basse tagli il corpo, tagli la presenza e viene una vocina praticamente che si usa per metterci sull'altitude e via, ok? Andiamo a vedere con un tube di dare un pochino più di spessore a questa voce. Ok, attacco leggermente posticipato e rilascio molto secco perché bisogna creare dello spelling, ok? Deve rimbalzare la voce. Se facessi il contrario verrebbe una roba morbida, ok? No. Sentite, già così si perde volume, ma è già più aggressiva la cosa. Mi no. dici che sono della fica, ma ti ho visto ed è meglio lasciare stare Io faccio davvero non dirmi cazzate fra non sono scemo No, no. Questi fanno grandi numeri di squali ma mi sembrano soltanto nemo <ride> Bene bene frate tutto bene, no, non mi conviene dire cosa penso Perché se ci penso bene è meglio se quello che penso frate nello tempo Vedete così che... è tutto più monotono? No no no no no no no no Ho messo un compressore che mi dia praticamente un picco Un transiente di entrata più aggressivo Okay. sapendo gestire le nostre macchine sappiamo bene poi anche grazie a quello che vogliamo ottenere come ottenerlo e se ancora non sai usare i compressori qua sotto c'è il link per il Patreon a solo un euro ti fai una cultura musicale che porca miseria. Lasciatemelo dire. Ora, iniziamo a dare subito gli exciter. Dopo puliamo. Iniziamo a capire. Al limite metto fra i due e metterò un The Esser. Vediamo come si comporta io mettiamo questo qua che è più scuro voglio farlo più scuro questo qui crea una saturazione tanto lo sapete me lo vedete usare sempre di diversi tipi retro, tape, warm e tube praticamente le due sotto sono un pochino più dolci aiutano meno a uscire la voce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 Non tormo di notti, pensieri le botte, ricordi le volte la prima perdono, la seconda pure, la terza ognuno va per le sue. Ora lo dico una volta, tutto per me questo è tosto, ma penso che posso far molto, perché lo voglio ad ogni costo. Scrivevo tre banchi da baby, tutto questo me lo ricordo, perché non voglio problemi, mi prenderò quello che voglio. Queste erano troppo gentili. Da baby, tutto me lo ricordo, non problemi, mi Iniziamo a far così: diamo su un pochino di apertura a questa voce, quindi diamo lì un altro exciter. Io tendo prima a schiarire poi a svuotare le basse, così almeno capisco meglio quante basse togliere, se dovessi. Ma sbaglio sempre, se dovessi dare importanza ad un discorso di, di alte farei il contrario, svuoterei prima le basse poi darei le alte così almeno posso capire se sto esagerando a darle. Quando devo gestire bene le basse do prima le alte, è una roba mia soggettiva a livello di workflow. Ora generalmente uso e usano il tape per dare alte. Io uso il tube perché mi dà ancora un pochino di. di granulosità Le no. brani dici che soldi la fica ma ti ho visto ed è meglio lasciare stare <ride> Lo faccio davvero, non dirmi cazzate però non sono scemo no. Questi fanno grandi numeri di squali ma mi sembrano soltanto Nemo Bene no. bene frate tutto bene no, Non mi conviene dire cosa penso Perché se ci penso bene è meglio se quello che penso frate me lo tengo dentro non dormo di noti pensieri le botte ricordi le volte la prima perdono la seconda pure la terza ognuno va per nessuno ok adesso andiamo a dare un po' di pulizia di fondo no. questo qui ti crea una curva molto delicata molto musicale quindi starei sulle 30 per arrivare massimo sulle 90 circa. Cioè, sentiamo come è cambiato. Vedete che comunque il plugin che uso dato che il macchinario mio per registrare è sempre il solito non varia molto, ok? Varia il tipo di pensiero. Varia quello che stai cercando. Lebrani dici che sono della fica, ma ti ho visto che è meglio lasciare stare. Lo faccio davvero, non dimmi cazzate, però non sono scemo. No, questi panno grandi numeri di squali, ma mi sembrano soltanto lemo. Bene, bene, frate, tutto bene. Non mi conviene dire cosa penso. Perché se ci penso bene, è meglio se quello che penso, frate me lo tengo dentro. Non torno di. Ok, andiamo a mettere su un valalla. Che a differenza della trap qua uso sempre bello marcato Perché comunque sembrano asciutte le voci della, della drill Ma sono belle bagnate no. Però no. evito di dare un sacco di coda, ok? Nei brani dici che sono della fica ma ti ho visto ed è meglio lasciare stare Lo faccio davvero non dimmi cazzate però non sono scemo Questi fanno grandi numeri di squali ma mi sembrano soltanto nemmo Bene bene fratto tutto bene non mi conviene dire cosa penso Perché se ci penso bene meglio sei quello che penso però te me lo tengo te. Tormo di notte, pensare le botte, ricordi le volte, la prima perdona, la seconda pure, la terza ognuno fa per le sue. Ora lo dico una volta, tutto per me questo è tosto, ma penso che posso far molto, perché lo voglio ad ogni costo, scrivevo tre banchi da... Ok, mi si è asciugata molto la voce in questo momento qua. Quindi lo lascio così. Ho tanto riverbero, ma una voce principale bella pulita. Adesso ovviamente lo andiamo a abbassare. Ok, andiamo a pulire adesso. Così almeno so benissimo i punti bassi da svuotare con le pinze. Le no. brani dici che so della fica ma ti ho visto ed è meglio lasciare stare. Lo faccio davvero, non dirmi cazzate, fra non sono scemo. No, questi fanno grandi numari di squali, ma mi sembrano soltanto nemo. No. Bene, bene, frate, tutto bene, no, non mi conviene dire cosa penso. Perché se ci penso bene è meglio sei quello che penso frate, e me lo tengo dentro.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 tutto per me, questo è tosto. Ma penso che posso far molto. Perché lo voglio ad ogni costo. Scrivevo tre banchi da baby. Tutto questo me lo ricordo. Cioè, io non vado a fare una roba così adesso, qua. Piebrani dici che soldi della fica. Ma ti ho visto. Se no, no. viene una vocina fuori, ok. Piebrani dici che soldi della fica. Ma ti ho visto. De meglio lasciare stare. Lo faccio davvero, non dirmi cazzate. Fra non sono scemo. Piebrani dici che soldi della fica. Ma ti ho visto. De meglio lasciare stare. Lo faccio davvero, non dirmi cazzate. Fra non sono scemo. No. no. C'era qualcosina qua che mi dava fastidio. Le brani dice che soldi della fica ma ti ho visto ed è meglio lasciare stare. lo faccio davvero non dirmi cazzate. Creiamo una stanza, che è importante. Andiamo a mettere su un uh, reverb e abbassiamo il uh, riverbero appunto. Usiamolo solo come riflessioni. Le brani dici che soldi della fica ma però a sto punto qua abbassa ancora di più la, la zona alta. Devrani no. dici che soldi è la fica, ma ti ho visto ed è meglio lasciare stare. Lo faccio davvero, non dirmi cazzate, fra non sono scemo. No, no. questi fanno grandi numari di squali, ma mi sembrano soltanto nemo. No. Bene, bene, frat è tutto bene, no, non mi conviene dire cosa penso. Perché se ci penso bene è meglio se quello che penso, frotte me lo tengo dentro. Non torno di noti, pensieri le botte, ricordi le volte la prima perdono, la seconda pure. La terzo ognuno va per le sue. Ora, Ora per le doppie. Io farei un discorso a sé, nel senso Allora, faccio un canale e le lavoro insieme Però eh, diverse dalla voce principale, ok? Perché la voce principale mi sta bella bassa Col fatto che ho tagliato le alte Quindi nello spazio tridimensionale mi sta bella giù Le vado a mettere un po' più in alto le doppie Così almeno tiro tanto quanto il vocal Però non do fastidio, ok? Le no. brani dici che sono della fica, Ma ti ho visto ed è meglio lasciare stare Lo faccio davvero non dirmi cazzate Fra non sono scemo no. Questi fanno grandi numeri di squali Ma mi sembrano...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 Poi, una volta fatto questo, andrei a mettere la stessa saturazione per dargli più o meno il colore simile. Picca a ma ti ho visto ed è meglio lasciare stare. Lo faccio davvero, non dirmi cazzate, fra non sono scemo. No, questi fanno grandi numari di squali, ma mi sembrano soldato nemo. Bellano bene, frate, tutto bene, non mi conviene dire cosa penso. Perché se ci penso bene, è meglio se quello che penso, frode me lo tengo dentro. Non tormo di noti, pensieri le botte, ricordi le volte la prima perdono. Allora, io eleverei questa risata, a questo punto qua. E farei una cosa del genere: Così da dare più destra sinistra alle doppie. Dopodiché, farei un canale Dove vado a mettere tutto. Ok? Così da mettere un LA2A più delicato per legare praticamente principale le doppie come se fossero praticamente più unite più insieme tutto bene frate tutto bene non mi conviene dire cosa pensate fra non sono scemo no. questi fanno grandi numeri di squali ma mi sembrano soltanto nemo bene, no. bene frate tutto bene non mi conviene dire cosa penso perché se ci penso bene meglio se quello che penso te me lo tengo dentro non torno di noti, pensieri le botte, ricordi le volte la prima Ok, praticamente quando suona tutto insieme a livelli alti deve stare massimo sulle meno 3, a detta mia Vediamo la differenza con essenza E me l'ho soldato, neamo E' uno bene, fratto, tutto bene, non ho mico E me soldato, neamo E' uno bene, fratto, tutto bene E me l'ho soldato, neamo E' uno bene, fratto E' uno bene, E sentite come vanno più in fuori senza il compressore?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 Non tormo di noti le bo Ed ecco qua, questa è più o meno l'idea di base per poi ovviamente andare a correggere le cose un pochino più artistiche. Di lei lo eviterei in questo caso e poi si va sui master, ok? Questo è come io lavoro la drill per arrivare a un mix tipo quelli di Rondo, di, di quella gente lì, insomma, famosa. Se il video ti è piaciuto lascia un like che mi aiuta tantissimo alla crescita di questo canale. Se ti va iscriviti e manda il video ad un amico che fa drill. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!